In questi giorni si sta svolgendo il processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Il motivo per cui ve ne parlo è perché ci sono degli aspetti informatici di cui penso è importante parlarne. In particolare ieri ci sono state le dichiarazioni conclusive da parte di entrambi i team legali e si aspetta, sperando, forse, per martedì, che la giuria abbia raggiunto un verdetto. Ovviamente a causa di questa controversia, i fan si sono schierati dall'una e dall'altra parte. Con chi mi sarò mai schierato? se Siete curiosi di scoprirlo? Continate a guardare questo video. You can Benvenuti e ben ritrovati, Pinguini, in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi vi parlo della controversia tra Amber Heard e Johnny Depp. o oh, Johnny Depp e Amber Heard. Prima di cominciare, se siete nuovi di ritorno, vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri contenuti che porterò su questo canale e eventuali aggiornamenti su questo caso. Inoltre, se vi va, vi invito a seguirmi su Instagram dove porto delle anticipazioni sui contenuti che porto su questo canale e anche se foto del mio cane esattamente lui prima di iniziare una cosa che vorrei precisare è che di quello di cui vi parlerò oggi io ho visto le dirette o nei casi in cui non mi sono potuto vedere la diretta ho visto i video integrali e non gli highlights però io vi lascerò in descrizione alcuni dei video più importanti che riguarda di quello di cui vi parlerò oggi, che sono gli aspetti di analisi dei dati che sono stati discussi e dibattuti in questi giorni. Adesso, andiamoci dentro col video. Dunque, secondo me è meglio fare un passo indietro. Perché c'è questa controversa legale fra Johnny Depp e Amber Heard? Johnny Depp ha citato per diffamazione la sua ex moglie Amber Heard perché qualche anno fa Amber ha fatto delle dichiarazioni in cui veniva detto che lei aveva subito degli abusi da parte del suo ex marito anche se non fa mai nome esplicito di Jolly Depp lei ha avuto solo un ex marito facendo casa per diffamazione chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari d'altro canto, Amber gli ha fatto una controdenuncia quindi nella, in questa causa lei non solo rigetta le accuse di Johnny Depp ma anche gli chiede un risarcimento di 100 milioni di dollari su quali basi Amber Heard ha fatto una controdenuncia ad, a Johnny Depp? beh, poiché si tratta di diffamazione lei sta dimostrando che effettivamente ha ricevuto degli abusi mostrando delle foto, delle lesioni che lei dice di aver subito lei anche sostiene che Johnny Depp abbia fatto pressione alla Wall Bros, per farla licenziare dal cast di Aquaman 3 perché ricordiamoci che lei ha partecipato al film Aquaman 1 e ha partecipato anche alle riprese di Aquaman 2 che dovrebbe uscire nel 2023 infatti una cosa che è stata al processo è che lei sostiene che forse le sue parti saranno tagliate quando dico tagliate non dico totalmente rimosse ma ridotte e un altro elemento molto importante su cui basa la sua difesa sono delle affermazioni dette dall'ex avvocato di Johnny Depp, Adam Woman, che tra l'aprile e giugno del 2020 ha fatto delle affermazioni mezzo stampa, se non ricordo male, al Daily Mail dicendo tutto quello che Amber Heard ha detto negli anni sono comunque delle bagionate e quindi che lei si è inventato tutto. Quindi questa è l'attuale situazione. Adesso andiamo al noccio della questione. A un certo punto il team legale di Amber Heard chiama a testimoniare l'esperto di social network Ron Schnell. Lui sostiene che determinati hashtag hanno danneggiato l'immagine di Amber Heard hashtag del tipo Justice for Johnny Depp questo è uno dei tanti di cui si discute successivamente sempre il team legale di Amber Heard chiama a testimoniare al banco l'esperta del mondo dell'intrattenimento Catherine Arnold lei infatti ha fatto questa analisi sul Q score che è l'indice di gradimento degli attori in cui lei dice che il Q score di Amber Heard dopo le affermazioni di Walmart siano sì, andate a scendere invece quella dei di Johnny Depp è stato più o meno costante negli ultimi anni inoltre lei dice poiché Aquaman è stato un successo al botteghino, incassando più di un miliardo di dollari il compenso previsto da Amber per Aquaman 3 sarebbe stato il doppio di quello di Aquaman 2 che già a sua volta era il doppio di Aquaman 1 lei per Aquaman 1 dice di aver preso 1 milione di dollari per Aquaman 2 lei dice di aver preso 2 milioni di dollari visto questo incremento lei dovrebbe prendere qualora venisse scritturata di nuovo per Aquaman 3 4 milioni di dollari perché Aquaman 1 è stato un successo Aquaman 2, che come detto poco fa uscirà l'anno prossimo, si pronuncia di essere anch'esso un successo al botteghino, quindi lei dice visto l'incremento che c'è stato lei potrebbe guadagnare fino a 4 milioni di dollari l'incremento del compenso derivato da Aquaman 3 non è solo basato su quello che Amber ha percepito per Aquaman 2 ma si basa anche sulla rinegoziazione dei compensi fatti dalle altre attori di questo franchise per esempio Jason Momoa che è la star di Aquaman e di altri attori che comunque sono grandi attori visto che i compensi di questi attori sono saliti di una certa maniera e quindi l'indice di gradimento anche di questi attori dopo questa pellicola sono aumentati quindi si pensa che anche questi valori di Amber Heard sarebbero dovuti aumentare invece non sono aumentati a causa della formazione di Wallman e anche della situazione comunque che sta girando intorno con Johnny Depp perché comunque i problemi legali fra i due partono da quando si sono divorziati inoltre la campagna negativa dei social network contro Amber Heard campagna non fatta da Johnny Depp attenzione fatta dagli fan che si sono comunque schierati analizzando qualcosa come un hanno messo Amber Heard in cattiva luce con la L'Oreal perché lei faceva delle pubblicità in collaborazione con la L'Oreal, ovviamente guadagnando c'è dei soldi però la L'Oreal, vista la cattiva pubblicità che Amber Heard è stata, diciamo, sommessa Vuole prendere le distanze e non fare più piazzamenti pubblicitari utilizzando la sua immagine Ovviamente Catherine Arnold dice C'è un collegamento tra l'affermazione di Wallman e l'indice di gradimento che va a scendere di Amber E la campagna denigratoria nei suoi confronti da parte dei fan Stimando un danno di circa 50 milioni di dollari D'altro canto ovviamente Johnny Depp dice che anche lui ha subito dei danni perché non sarà mai preso per un Pirate dei Caraibi 6 la testimonianza di Catherine Arnold anche parla di questo in cui dice che non c'è mai stato un Pirate dei Caraibi 6 quindi non si può parlare di un danno per Johnny Depp perché il film manco esiste bene, ora come accade in tutti i processi quando si chiama un esperto la controparte chiama l'esperto ancora più esperto e quindi c'è una gara tra esperti a chi ce l'ha più lungo non... <ride> Quindi, in particolare, il team legale di Johnny Depp Chiama a testimoniare altri due esperti Uno è l'avvocato Richard Marx Che si occupa da qualcosa come 50 anni Da quello che ho capito Di negoziazioni legali fra attori e casi di produzione Credo che lui sia più dalla parte degli attori Da quello che ho capito Ecco perché ha chiamato a testimoniare Lui dice che alcune delle dichiarazioni dette da Catherine non sono vere. È raro, anzi molto raro, che il compenso per fare il sequel di un film di un franchising da parte di un attore sia del 100%, perché se tu prendi un milione e poi ne prendi due e poi prendi di prenderne quattro hai un incremento del 100% e poi un altro 100%. Lui dice che tendenzialmente può capitare che gli attori, visto il successo di un film, rinegoziano i loro compensi, ma si parla del 10-15%. 20%, non del 100% e comunque gli attori che possono magari far leva per ottenere il 100% di incremento nel loro compenso sono gli attori, sono le star Amber Heard non è un'attrice così famosa paragonata agli altri qua non sta dicendo che lei non sia nessuno, lei è famosa ma non tanto quanto gli altri e qua neanche si sta dicendo che lei sia una pessima attrice Qua si parla solamente di indici di gradimento col pubblico E quindi lui dice tutte queste perdite di androidi che è stato detto nelle altre deposizioni Per lui sono molto inverosimili perché queste cose nella sua esperienza Che si occupa di contratti tra attori e case di produzione una cosa del genere non è mai successa almeno per una star del calibro di Amber Heard quindi questa deposizione era mirata a smontare la tesi della difesa di Amber Heard che sosteneva che l'affermazione di Wallman avesse avuto un impatto negativo nella sua carriera e quindi a causa di quello lei potrebbe non essere considerata quindi scritturata per Aquaman 3 qualora si facesse ma non solo di Aquaman 3 ma per il suo futuro coinvolgimento per tutti i film della DC perché se non ricordo male, lei anche ha partecipato al film Justice League. Inoltre, il team legale di Johnny Depp ha anche chiamato un altro esperto, un esperto di social network, chiamato Douglas Bania. Semplicemente chiamato Doug. Ehi, hey, ciao! Ci hai dato un altro tag! Lui non ha lavorato su altri dati, lui ha preso gli stessi dati su cui ha lavorato Schnell e questa è una cosa importante perché sono esattamente gli stessi dati e qui si vede come si riescono a raggiungere due conclusioni diverse con gli stessi dati In buona sostanza, la base che lui ha fatto è la seguente Lui dice che i tweet negativi tipo Justice for Johnny Depp e altri tweet negativi contro Amber Heard sono esistiti prima delle dichiarazioni di Walmart, non solo, c'è un picco enorme del loro utilizzo due mesi prima delle dichiarazioni di Walmart che ripeto che sono successe fra l'aprile e il giugno del 2020, io sto parlando che questo picco se non ricordo male raggiungeva fino agli 800.000 tweet era prima, un altro picco alto, poco poco più basso di quello, è a novembre 2020 nel mezzo fra questi due periodi c'è quasi una camma piatta, c'è un piccolo picco appena dopo le affermazioni di Walmart ma durante le affermazioni di Walmart che sono durate per tre mesi è tutto stagnante, quindi lui dice che non c'è un nesso di casualità fra l'affermazione di Woman e la cattiva reputazione di Amber Heard nei social. Quindi da dove nasce la cattiva pubblicità nei social di Amber Heard? Beh, sicuramente Johnny Depp ha più fan visto che lui lavora da più tempo, se non ricordo male il suo primo film che è stato di Johnny Depp era Enough Me in Ham Street chiamato in Italia su MCN Nightmare, in cui il suo personaggio tra l'altro pure e la sua cattiva pubblicità può essere anche derivata dal fatto che lei, dopo il divorzio, abbia lasciato le dichiarazioni contro Johnny Depp sul fatto che lei avesse subito de degli abusi, che poi sono stati smentiti sempre in mezzo stampa, comunque un manicomio. Inoltre, Doug Bania si è anche espresso sulla questione del Q score, cioè l'indice di gradimento degli attori, in cui lo dice... È vero che quello di Amber Heard è basso rispetto a quello di Momoa e altre star. Sono due attori che non si possono paragonare. Supponiamo che voi fate l'università e state studiando fisica, è come poter paragonare il vostro professor di fisica con Albert Einstein. Non puoi paragonarli, stanno su due piani diversi. Amber Heard, per quanto possa essere bravo, e quanto possa essere in gamba, dal punto di vista del gradimento del pubblico, non può competere con Momoa. Quindi il fatto che... Catherine Arnold abbia comparato Amber Heard con questi attoroni non ha senso e quindi non si può parlare di un danno economico di 50 milioni di dollari quando stai paragonando mele con arance fondamentalmente martedì se tutto va bene la giuria si esprimerà e vedremo se Johnny Depp ha ragione o Amber Heard ha ragione se vincesse Johnny Depp Amber Heard dovrà dargli 50 milioni di dollari forse anche perché credo che il giudice possa comunque dire quanto dare Invece se vince Samba Heard, Johnny Depp rischia fino a 100 milioni di dollari e entrambi stanno anche rischiando la loro carriera. A questo punto, pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Oh, Fermi! Ancora non vi ho detto con chi mi sono schierato. Io so che voi la eravate curiosi di sapere se sono schierato dall'una o dall'altra parte. Beh, io mi sono schierato dalla parte di Camilla Vasquez, avvocata di Johnny Depp. Io. Penso di avere una cotta per lei. E con questo ho veramente concluso. Ci vediamo alla prossima. Ciao!